Si passa poi ai contributi a fondo perduto 2022, con il pagamento ancora lontano e la macchina organizzativa che è ferma, e poi i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla nota di variazione IVA nei casi di liquidazione coatta, e l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che riguarda l'Inps SMS in arrivo è una truffa, gli inganni non viaggiano solo via email. Daremo poi un'occhiata alla sezione relativa all'economia del Corriere.it. Partiamo subito dalle tasse sulla casa. Cosa cambia con la riforma del catasto? Dagli immobili fantasma la doppia rendita. Nell'articolo di Anna Maria D'Andrea ci sono i dettagli. Tasse sulla casa. Cosa cambia con la riforma del catasto? L'obiettivo della legge delega non è aumentare la tassazione, come ha affermato il presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi durante il question time del 9 marzo 2022. La nuova mappatura punta ad individuare gli immobili fantasma e dal 2026 alla rendita catastale esistente si affiancherà una rendita attualizzata e il relativo valore di mercato. Vediamo che per quanto riguarda quindi le tasse sulla casa, al centro del dibattito sulla riforma del catasto, si eh, discute sugli effetti della revisione del sistema catastale e su cosa cambierà per i contribuenti e la reale portata della riforma che è prevista dall'articolo 6 della legge delega in materia fiscale che spacca la maggioranza di governo il testo della legge delega fiscale atteso nelle prossime settimane alla Camera e proprio sui contenuti di tale riforma in particolare in merito alla revisione del catasto si è espresso il premier Draghi nel corso appunto del question time del 9 marzo scorso non ci sarà un aumento delle tasse sulla casa come ha assicurato il presidente del Consiglio e l'obiettivo della riforma è rafforzare il contrasto alle irregolarità e agli abusi quali sono quindi i cambiamenti che porterà la riforma del catasto? l'obiettivo è avere un quadro aggiornato del patrimonio immobiliare al fine di contrastare irregolarità e abusi. La caccia agli immobili fantasma si affiancherà poi, a partire dal 1 gennaio 2026, alla determinazione del valore patrimoniale degli immobili ad una rendita attualizzata in base ai valori di mercato, parametri che in ogni caso non saranno utilizzati per il calcolo delle tasse sulla casa. Ci spostiamo poi su un'altra notizia che riguarda i contributi a fondo perduto 2022. pagamento ancora lontano, la macchina organizzativa è ferma. Fa il punto Rosi Delia sui contributi a fondo perduto 2022. Il pagamento delle somme previste dal decreto sostegniter per le imprese maggiormente colpite dalla pandemia sembra ancora molto lontano. Dall'approvazione del pacchetto di aiuti è passato più di un mese, ma la macchina organizzativa è ancora ferma. I dettagli sono all'interno dell'articolo. Cambiamo decisamente argomento e ci occupiamo di nota di variazione IVA con i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nei casi di liquidazione coatta. Si può emettere anche appunto nei casi di liquidazione coatta la nota di variazione IVA? Lo spiega la risposta all'interpello numero 100 del 9 marzo 2022 dell'Agenzia delle Entrate. Non sono presenti vincoli normativi per le procedure concorsuali non disciplinate dalla legge fallimentare il documento di prassi dell'agenzia delle entrate fa il punto anche sulle novità che sono state introdotte dal decreto sostegni BIS. l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda gli sms dall'inps in arrivo, è una truffa gli inganni non viaggiano solo via email fa il punto Alessio Mauro sulla truffa inps via sms le comunicazioni ingannevoli che sfruttano l'affidabilità dell'istituto per ottenere dati non arrivano solo tramite email l'allarme e le istruzioni per tutelarsi sono state fornite appunto dall'Inps periodicamente vengono messi in atto tentativi di frode su diversi canali diamo poi un'occhiata alla pagina dedicata all'economia del Corriere.it che apre con una notizia su Abramovic e il re dell'alluminio che entrano nella lista nera di Londra nell'articolo di Diana Cavalcoli ci sono i particolari su chi sono questi personaggi e poi per quanto riguarda ancora l'economia tetto ai prezzi di luce e gas taglio dell'illuminazione pubblica e stretta sul riscaldamento nell'articolo di Enrico Marro e poi la borsa l'Europa appesa ai colloqui di pace Milano almeno 2% Pechino si fa avanti compra grano, petrolio, gas, materie prime e offre sostegno nei circuiti di pagamento L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola Borsa Europa in calo dopo il rimbalzo di ieri Milano cede il 2,3% ed è a cura della redazione economica del Corriere.it e fa il punto su quelle che sono le conseguenze della guerra in Ucraina sulle borse e sui mercati europei ed in particolare su Piazza Affari con Milano che cede appunto il 2,3%.